Giustamente. secondo me però c'è una minima Aspettata tanto vuol dire che abbiamo fatto il giusto lavoro Benvenuti quindi nel video di gara 2 Le cose sono andate per il meglio in gara 1 Anche se sarebbero potute andare meglio Non per quanto mi riguarda ma per quanto riguarda il risultato di Palumieri Però adesso c'è gara 2 tutta da disputare Quindi non possiamo far altro che dare del 100% e dobbiamo dobbiamo solo sperare che tutto vada come deve io ovviamente ce la metterò tutta perché il mio intento principale è vincere è andare a prendermi quel primo posto il primo posto mi appartiene e lo farò mio uno ne deve rimanere ciao buona fortuna! ciao Buon divertimento. Allora andiamo con Erato oh. Cardello. Ricordo che se non siete iscritti cliccando qui in basso a destra vi iscriverete al canale e se non siete iscritti potete attivare la campanellina per ricevere le notifiche nel momento in cui caricherò un nuovo video. Vi ringrazio moltissimo. Adesso devo soltanto cercare di prendere i metri di sicurezza e andare via. Devo almeno provare uh, a scappare o quantomeno rimanere in testa. E vedo che Cridelli non molla lì dietro, devo andare avanti il più possibile um, no, qualcosa non va non riesco a guidare la macchina e Critelli sta risalendo un po' troppo No, non mi piace questa cosa Se dovessero rimanere così, io so che Palomieri è quarto, però ho letto un under investigation, non so per che cosa, ma ho letto un under investigation e a me potrebbe andare bene così perché Critelli sta facendo molti, molti, molti fuori pista, ovvero uh, è stato spiegato nel briefing che <coughs> non si poteva andare con tutte e quattro le ruote oltre la striscia bianca. E a quanto pare Gridelli lo sta facendo molte volte. Quindi, se dovesse vincere lui, io potrei andare a fare reclamo in direzione gara. E se magari Palumieri con la sua terza posizione venisse penalizzato, beh, in quel caso sì, potrebbe farmi più comodo così. Vedremo, vedremo. a me, faceva più comodo se lui arrivasse, no, probabilmente si è giocato tutto, porca puttana, vabbè, vediamo che cosa succede adesso, pallonieri è secondo, magari con la penalità potrebbe finire terzo. finito a pari merito non ci siamo e per quanto riguarda poi i podi ne ha di più palmieri, quindi devo soltanto accontentarmi e puntare a fare di meglio il prossimo anno vi posso dire che ci saranno tante novità per il 2020 e se mi seguite su Instagram già lo saprete se non mi seguite qui sotto c'è linkato il mio profilo quindi potete andare a seguirmi semplicemente cliccando sul link qui nella descrizione ad ogni modo, questo campionato è stato divertentissimo Ne abbiamo viste di tutti i colori Sono riuscito ad andare forte quando la macchina me lo permetteva E sono riuscito a difendermi quando la macchina mi ha messo in crisi Ho dimostrato tantissimo, perché credo di aver dimostrato tanto lungo questo anno E sono felice che sia andata così Bene o male eh, ho fatto parlare di me perché credo di aver dato spettacolo. Se avete visto le gare in diretta della Formula X Italian Sirius, vi sarete resi conto che ho dato tanto spettacolo. Come mi sono divertito io? Si è divertito il mio team, si è divertita la mia famiglia, mio padre, mia sorella, mia madre, tutti si sono divertiti. E l'importante è quello, non siamo piloti professionisti e... Tra parentesi, spero di diventarlo un giorno e ce la sto mettendo tutta Però finché siamo a questo livello l'importante è divertirci chissà, chissà cosa bolle in pentola per il prossimo anno E qualcosa lo vedrete a breve qui su questo canale Ci tengo oltretutto a ringraziarvi 2000 volte a tutti 2000 volte grazie a tutti quanti siete 2000 iscritti finalmente e è magnifico ragazzi è magnifico io farò uno speciale su questi 2000 iscritti proprio in tema di quello che sarà probabilmente il mio campionato 2020 quindi spero che ci rivediamo qui su questo canale tra qualche giorno e che dire Buon proseguimento e grazie per aver visto il video.